via quando si hacciono i ricotti eh, hacciono aromano, a due, a arruano a parciali, a parciali. A parciali. due nuove che è stata scosata. Sì. quando io ho io i a mattina presto aveva una sala che faceva i ricotti e io ho il cucerio quando ho montato a cordare no? con una cucciola piegata no? e mi la mangiava c'erano tutti i ma che aveva essere una purga <laughs> <laughs> ma come la faceva questa eh, c'era il latte, avevo latte siccome Se non sempre ci mettiamo un guaglio un no? guaglio ah, e caglio no? eh, allora ci mettiamo un no, no ramo e eh, gicara eh, cara no? ah, ah questa è una chicca eh, Ci metteva un ramo e gicara cara così mi dice anche di a lo stesso Chissà quando mi ricorda così, grossolanamente. Eh, Ora vediamo se qualcuno eh? su internet. Eh, ci a incontrato. Venire bene. Venire boni, eh. Era una cordata alla lata fuoco lento, come quando cachai il ricco. Come quando cachai? Ah. Dovevo bollire piano piano. Eh. Questo è negli anni 50. Ah ok, pochi pochino un piccio di chunnetta? Ecco, io vendo i libri, 63 vendi i libri, vende, poi magari un pochino manco di Boh. Ah.